Lorella Boccia e Niccolò Presta annunciano il matrimonio. Lorella Boccia matrimonio con Niccolò Presta. Lorella Boccia e Niccolò Presta annunciano le nozze. Ho detto si scrive Lorella Boccia sul suo profilo Instagram circa due ore fa. In quel momento il cuore batteva all'impazzata e la mia mente ha smesso di pensare e ero svuotata, incredula, in preda quasi ad un attacco di panico ma immensamente felice. Ho detto sì. Grazie di esistere vita mia. Un post pieno zeppo di emozioni quello della ex ballerina di Amici 2012-2013 di Maria De Filippi. Dunque, la ballerina e attrice boccia, incredula la proposta di matrimonio improvvisa di Niccolò Presta, sotto attacco di panico e accetta di buon grado convolare a nozze Presta in lunga R. Lorella Boccia matrimonio sotto l'albero di Natale. Lorella boccia matrimonio con la proposta da Cardiopalm. Le vacanze di Natale a Malindi, Kenya, per Lorella e Niccolò Presta sono valse ad una proposta di matrimonio in piena regola. Dunque, sotto l'albero di Natale 2017 la ex ballerina di Amici vede materializzarsi il proprio desiderio custodito nel suo scrigno, il matrimonio con Niccolò. Dopo il successo, la ballerina partenopea Lorella pensa a mettere su famiglia. Niccolò pesta matrimonio con Lorella Boccia. Replica così Niccolò al poste della sua futura sposa Lorella, o moglie, o come dirsi voglia, scrive, ha detto sì. Ti amo immensamente chioccio la boccia Lorella. Niccolò Presta, produce agente di successo, le ha chiesto la mano a pochi giorni dalla fine dell'anno 2017. Un anno che sicuramente Lorella e Niccolò ricorderanno per sempre. Secondo alcuni gossip, Niccolò Presta, dopo le parole d'amore per la sua compagna, si sarebbe fatto sciogliere da un emozionante abbraccio di Lorella. Dopo l'annuncio romantico circa le nozze, si attende la data del matrimonio che ovviamente per l'imprevedibilità del lieto evento non è ancora stata resa nota. Il 2018 potrebbe dunque vedere sposi Lorella Boccia e Niccolò Presta.